Uh, pedala Giappino, pedala! Pedala Giappino e taci, pedala! Uh, uh. Dai Giappino, pedala! Dai! Dai! Dai! Uh, 14%! Sto per morire! È finita! Dai Giappino! Non ce la faccio! Sì che ce la faccio! No, non ce la faccio! Ce l'ho fatta! Pedala Giappino, pedala! Hai voluto la bicicletta? Pedala Giappino, pedala! Oggi sarà tutta così! Pedala Giappino, che altrimenti non arrivi! Pedala! Pedala Giappino, non fermarti sempre a parlare, cazzo! Tranquilli che oggi è facile, dicevano, tranquilli che oggi è facile! E invece qui cominciano le salite! Pedala Giappino, pedala Murielito, go, go, go, go, go, go, go. Quindi, pedala Giappino, pedala Murielito, pedalate, From A to Bicycle. Un po' di discesa e ancora salita. Dai Giappino, dai Giappino, pedala. Pedala Giappino, pedala Murielito, dai gatto. <ride> Pedala Giappino, pedala, pedala Giappino, pedala Murielito, si va, si va, eh, pedale stai zitto Giappino, pedale stai zitto, ragazzi pedaliamo, basta parola, fiducia ragazzi fiducia e pedalare soprattutto per scaldarsi, pedalare, pedala Giappino, pedala Murielito Pedala Giappino, non parlare che sei in salita Pedala E dopo le salite finalmente anche le discese Vola Giappino, vola Dai Giappino, pedala Dai Giappino, pedala ah. Pedala Giappino, pedala Quindi, pedala Giappino Quindi, pedala Giappino, pedala Quindi, pedala Giappino che si arriva a Graz Opa! Si pedala, pedala Giappino, va in salita, pedala Giappino, pedala. Boh! Eh. Hai voluto la bicicletta, pedala! Anche in salita! Dai Giappino! Dai Giappino, pedala! E quindi oh, gambe in spalla e pedalare! Dopo la curva aumenta 15%, pedala Giappino, pedala! Mannaggia. Pedala Giappino, pedala. Uff, Dai Giappino, dai. Pedala Giappino, pedala. E quindi pedala Giappino, pedala. E niente, quindi pedalo, faccio poche foto, pochi video, testa bassa e pop pop pedalare Giappino, pedala e niente, si continua a pedalare. Si pedala, si pedala. Va bene. Pedala giappino, pedala. Andiamo avanti. Pedala giappino, pedala. Pedala giappino, pedala. 5 km sei a casa.